Benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album 5 del Libro Shay, valido fino al 2 maggio del 2018. Vedrete subito che ci sono tantissime promozioni, sconti fino al 40 su una vastissima sezione di prodotti, i set per la festa della mamma, le offerte limitate e poi anche dei set promozioni per la cura del corpo, della doccia ed è anche... Quelli per le unghie, quindi direi di iniziare a sfogliare subito il catalogo. Eccoci, allora iniziamo. Abbiamo detto che sconti fino al 40% e possiamo iniziare a vedere subito. Eccoli qua, su tutti i trattamenti viso. Ci sono alcuni prodotti scontati fino al 40% ed è una grande promozione. Mi scuso intanto per il cane dei vicini che sta bagnando come un matto senza alcun motivo apparente. Eccoci qui, tutte le linee. fino al 40 anche per i trattamenti corpo, eccoli qui iniziamo con le promozioni perché due smalti a solo 5 euro quindi potete scegliere tranquillamente tra tutti i colori quelli che volete due di tutti i colori, guardate qua quanti sono eccoli, il primo col codice nero, il secondo col codice rosso tranquillamente pastelli colorati Iniziamo con il set in edizione limitata, eccola qua, questo è il profumo Common Evidence, guardate che bello, edizione limitata per la festa della mamma, è davvero fantastico come è il pack e poi ci sono anche i set, quindi ad esempio questo, da 3495, che comprende il Common Evidence edizione limitata da 50 ml, il gel doccia da 200 ml, il latte corpo da 200 ml e il coffanetto davvero molto carino. Altra edizione limitata, Will Amour, eccola qua, sempre con il pack, molto carino. Eccoci, se no anche questo set, 39,95. Abbiamo il Moore Edizione Collector, 50 ml. Gel doccio profumato da 200, latte col profumato da 200 e il coffanetto. Quindi grandissime idee per la festa della mamma. Vediamo ora una promozione delle Plasinature perché crea la tua coppia perfetta 2 x per 5 euro. Quindi possiamo tranquillamente scegliere tra tutti i prodotti che ora vi mostro: bagno doccia da 200 ml, crema mani o sapone. Ne scegliamo due e sono 5 euro in tutto. Quindi profumazioni e prodotto che vogliamo: questi sono i bagno doccia, tutte quante le profumazioni, eccole, sono davvero tutte. Le creme mani: possiamo scegliere due oppure una più un altro prodotto, e i saponi sapponi completamente vegetali. Due prodotti 5 euro. Direi che questo è una buona promozione per provare anche tutti i prodotti e allora, era questo tutto era tutto l'album abbiamo visto tutto quanto tutte le offerte e promozioni comunque vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è sempre il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e c'è sempre anche il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di VeroChin